In a new Brother, dopo 100 km. Vediamolo insieme. Mitica. Ragazzi, oggi parleremo della eh, Mizuno Web Rider nella versione eh, 22, è eh, quella che sto utilizzando attualmente, la versione 23 la proverò a eh, brevissimo. Io sono Stelvio, mi piace scambiare opinioni relativamente alle vostre esperienze o alle scarpe che utilizzate durante allenamenti e gare o relativamente a tutto quello che è il mondo della, della corsa. Eh, se eh, volete vedere altri video come questo iscrivetevi al canale, eh, per essere informati ogni qualvolta uscirà un nuovo video attivate le notifiche cliccando sulla campanellina qui sotto. Eh, prima di iniziare volevo solo ringraziare il mio amico Roberto che mi ha fornito eh, tantissime informazioni relativamente a questo modello e eh, sottolineare il fatto che il video non è sponsorizzato da Mizuno e le scarpe le ho comprate in tasca mia per cui queste sono le mie eh, personali opinioni. Per cui, bando alle ciance, partiamo a parlare della Mizuno Web Rider 22. Eh, questa scarpa rappresenta per me un modello di collaborazione tra Mizuno e i runner. Mizuno ha sempre dimostrato di voler ascoltare i feedback eh, ricevuti dai runner durante i loro test. Ed è stato questo il risultato, cioè 23 modelli di scarpe in 20 anni di storia, ci sono stati tantissimi miglioramenti e questo anche dimostra la determinazione e, e diciamo l'attenzione ai dettagli da parte della Mizuno. Relativamente a quello che è la suola, in questa scarpa è stata modificata, ci sono più intagli orizzontali e quindi ci sono più inserti, questo per garantire una migliore flessibilità della scarpa ma anche una, una migliore reattività e anche la possibilità di poter spingere con tutta la parte del piede, inclusa dita dei piedi, perché l'ultimo intaglio, come vedete qui, è proprio sulla parte della punta. Il materiale utilizzato eh, per la suola è una gomma carbon chiamata X10, utilizzata per garantire eh, un'ottima durabilità, soprattutto sulle superfici a maggior eh, impatto, anche un ottimo eh, grip, l'ho provata sia sull'asciutto che sul bagnato e devo dire che non ho avuto alcun problema. Per quanto riguarda l'intersuola, l'intersuola è formata da due eh, diverse schiume, una sulla parte del, del tallone chiamata Euphoritz, non so se si legge, e si estende praticamente solo in quest'area qui del tallone, è una schiuma mol, molto morbida e offre un certo comfort, soprattutto i runner che appoggiano i talloni. L'altra parte dell'intersuola che si estende fino alla parte dell'avampiede, è questa qui, esattamente questa, è formata da un'altra schiuma chiamata Euphoric, senza la X, che ha una densità diversa, una densità che garantisce più reattività. Pesa 30% in meno rispetto a una AP Plus utilizzata da Mizuro in scarpe di fascia più bassa e garantisce anche un'ammortizzazione del 10% circa 10% in più rispetto a una Eva, una schiuma Eva eh, classica. In mezzo alle due eh, differenti parti dell'intersuola c'è la piastra wave che è stata modificata in, nelle forme, le parti concave garantiscono una certa eh, spinta eh, durante ogni, ogni appoggio, le parti convesse che si possono vedere qua, e questa è la parte concava, questa è la parte convessa, la parte convessa oltre a garantire una certa ammortizzazione supporta l'appoggio sulla parte del tallone per guidare la rullata. Su tutta la sola tra l'altro c'è un sistema di areazione che garantisce una certa ventilazione per quello che è l'umidità o il calore che si genera durante la, la corsa quanto riguarda invece la tomaia, meno fragile rispetto al modello precedente che tendeva ad usurarsi facilmente molto più traspirante sulla parte dell'avampiede ed è molto morbida sulla parte mediana del tallone i loghi laterali non sono solo estetici ma eh, come vedete si eh, connettono sia sulla parte dell'intersuola che sulla parte del sistema di fissaggio dei lacci e questo garantisce anche una certa stabilità in quanto eh, tiene, fermo, tiene molto fermo eh, il piede. Tutto il design della tomaia, eh, se non sbaglio, è, è quella che viene chiamata tecnologia da parte di Mizono, Daina Motion Fit, e praticamente cerca di garantire una certa calzabilità in maniera tale che il piede possa essere accompagnato, guidato eh, in tutte eh, le varie fasi eh, dell'appoggio. Conchiglia molto rinforzata, quindi il tallone eh, è molto eh, protetto. Alla... Linguetta è un'ottima linguetta, pur essendo molto morbida, non è eh, così spessa. Relativamente alla stabilità della scarpa, devo dire che ancora la Wave eh, fornisce questo sistema per controllare la torsione del piede. Questa è una scarpa che ho usato e continuo a usare eh, da diversi anni. Se non mi ricordo male dal 2015 e devo dire che ho notato le differenze tra i modelli precedenti fondamentalmente fino al modello 20 questa scarpa è stata una scarpa molto reattiva tant'è che la piastra wave eh, arrivava fino alla parte qui eh, posteriore del tallone era possibile eh, vederla fino alla parte posteriore del tallone per garantire una certa rigidità e quindi reattività della scarpa. Insomma, era più eh, una scarpa dedicata ai run più performanti. Dal modello 20 in poi, Mizuno ha cercato, appunto come sempre, come vi dicevo, di eh, soddisfare quelle che sono le esigenze del mercato, quindi garantire una certa reattività, E come vedete la scarpa è abbastanza reattiva senza segmentare il comfort. La scarpa pesa 290 grammi nella versione maschile e circa 145 grammi nella versione femminile. Il drop tra la parte dell'avampiede e la parte del tallone è di 12 mm come nella versione precedente quindi non è cambiato nulla. È consigliata per runner un appoggio neutro ma in realtà eh, grazie alla piastra eh, Wave secondo me può essere utilizzata anche per i runner che hanno una leggera iperpronazione per cui la piastra garantisce una certa stabilità. Per quanto riguarda eh, l'attenzione ai dettagli che vi dicevo, per la soletta la Mizuno ha eh, usato una soletta di 5 mm, come potete vedere qui, abbastanza spessa, che consente di avere un certo comfort sin dalle, sin dalle prime uscite. La scarpa può essere diciamo, utilizzata da diverse tipologie di run, quelli più performanti, ma anche dai eh, principianti. Io la uso spesso per allenamenti a al un ritmo lento o per allenamenti un po' più lunghi e frequenti, non l'ho utilizzato finora per delle gare, almeno questo modello in passato invece sì, è un modello che potrebbe essere utilizzato anche per le gare, magari per delle gare un po' più lunghe come la mezza maratona o la maratona, personalmente non lo utilizzerei né per una 5 né per una 10, probabilmente neanche per una, per una mezza lunga. Se vi è piaciuto il video mettete un like, fatemi sapere la vostra opinione, insomma la vostra esperienza, se avete utilizzato in passato questo modello, lasciandomi un commento qui, eh, qui sotto. Lascio anche il mio profilo su Strava, così magari possiamo eh, scambiare qualche opinione relativamente ai nostri allenamenti. Eh, vi ringrazio e alla prossima. Ciao!